Piaccia play, premi like, ci stanno le tigre online oh. Clicca e condividi uomo che non basta mai Ma <totipi> Maximi, che sta a capo di tutto il branco Qui non basta il rango alto, sta a giocare Non si scaltro e ombre, matalo, matalo C Camperon dietro la crew, devi iscriverti al canale Maxi su Youtube, oh. sentiti tutto e di più Forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma Stare sempre un passo in più Hey, ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un money glitch ragazzi, è un money glitch mostruoso a mio avviso, è uno dei quattro della top 4 che vi ho portato questa settimana, allora di quella top ragazzi funziona solamente questo glitch e i cerchi di bennis e l'rc bandito che ho portato ieri in live allora ragazzi per fare questo glitch di che cosa abbiamo bisogno? abbiamo bisogno di un nightclub eh, di una crew buggata della nostra crew originale e dovremmo avere minimo rango 10 comunque dovremmo poter mettere il logo crew nella nostra crew originale ragazzi e adesso andremo a vedere il perché eh, vi lascerò una crew buggata in descrizione creata dal team glitch da centurion quindi andate nella descrizione e scaricatevi la crew buggata ringrazio centurion per avermi prestato la clip ragazzi e detto questo partiamo con il glitch ragazzi allora come vi ho già detto dovete avere una crew buggata e... ma prima di entrare in questa crew buggata nella vostra crew originale ragazzi nella crew in cui siete dovete mettere il logo crew su una LG RH8 normalissima ragazzi, non dovete modificarla, non dovete farci nulla dovete semplicemente mettere il logo crew su questa auto e adesso andremo a vedere il perché ragazzi allora una volta che noi abbiamo messo il logo crew eh, nella nostra crew il logo crew si trasferirà automaticamente alla crew buggata non lo andremo a vedere perché è una crew buggata ovviamente ma il logo si trasferirà a quella crew quindi una volta che abbiamo messo il nostro logo crew all'auto che cosa dobbiamo fare ragazzi mettete respawn ultima posizione in questo caso il knight e andate in cambia crew ragazzi dovete cambiare crew andate in una delle crew buggate io ragazzi adesso come ho già detto vi lascerò in descrizione la crew creata dal team glitch precisamente da centurion potete entrare eh, la crew è aperta è aperta a tutti quindi potrete entrare tranquillamente quindi a questo punto ragazzi che cosa fate? fate cambia cambio crew entrate sulla crew attiva cioè sulla crew che volete diciamo attivare la crew buggata ragazzi per capirci insomma no e quando siete qui eh, ve ne ritornate in online e dopo che siete tornati in online per stare più tranquilli tornatevene in una sessione privata ragazzi io qui il passaggio del online sessione privata l'ho tagliato ragazzi però comunque sia eh, ci troviamo in una sessione privata per comodità così quando usciremo dal night club con il clone avremo più tranquillità nessuno ci romperà i coglioni raga, e saremo tranquilli quindi a questo punto ragazzi che cosa dovete fare come vedete l'auto già eh, diciamo da dei problemi a comparire allora questa qui, eh, questa auto che avete appena visto questa LG RH8 nera e grigia è quella con il logo buggato allora potete scambiarle le scambiate, anzi dovete scambiarle ragazzi e una volta scambiate se non vi compariranno il glitch funzionerà se non vi funziona ragazzi diventate presidenti e vedrete che il glitch eh, funzionerà tranquillamente cioè le auto comunque non compariranno una volta fatto ciò ragazzi che cosa dovete fare ovviamente siete nel garage in cui volete fare il glitch dovete andare in un altro garage ragazzi a questo punto quando sarete in un altro piano in un piano qualunque ragazzi ve lo sto mandando a rallenti così lo capite bene dovete avvicinarvi verso l'ascensore selezionare il piano dove state facendo il glitch e mentre c'è l'animazione fate start online poi andate su criminal starter pack, tornate indietro, andate su attività ragazzi, avvia attività, create da rockstar, andate in missioni e entrate in un lavoro da titano ragazzi. Una volta che sarete entrati dentro un lavoro da titano non appena avete la possibilità cioè che vi dà la possibilità di premere cerchio tornate indietro e vi dirigete subito verso la porta e selezionate un piano del garage qualunque. Come vedete a questo punto ragazzi siamo rimasti buggati non abbiamo più il radar e quindi possiamo fare il glitch. A questo punto dobbiamo prendere una ISI incubo e scambiarla con una lgrh 8 come vedete ragazzi ehm, le auto sono rimaste al proprio posto come nel glitch dell'Arena War però eh, si sono duplicate ora bisognerà solo salvare il veicolo a questo punto per salvare il veicolo ci sono due modi ragazzi uno è il centro operativo mobile che potremmo chiamare e un altro è il ceo in questo caso il ceo era più vicino al centro operativo mobile però comunque sia potete chiamare tutte e due potete chiamare cioè potete chiamare il centro operativo mobile oppure potete entrare nel garage del ceo allora io adesso qui eh, vi mostro un'opzione che è quella di entrare nel garage del ceo perché era molto più vicino avendo club house e tutto il resto era molto vicino quindi entrando nel garage del CEO ragazzi ci metterà un pochino perché comunque siamo buggati e tutto quanto quando arriveremo nel garage del CEO ci farà scendere, risaliremo sul veicolo andremo in officina, cambieremo una cazzata ragazzi e torneremo indietro e l'auto sarà salvata per ripetere il glitch ragazzi basterà tornare nuovamente nel nightclub e ripetere totalmente il glitch cioè totalmente che cosa intendo non dovrete fare più il cambio crew perché quello servirà solamente una volta all'inizio del glitch dovete eh, ripetere semplicemente il passaggio dall'ascensore in poi ragazzi solamente quel passaggio dovete ripetere e nient'altro come vedete qui una volta salvato il veicolo potete lasciarlo nel ceo vi ricordo che per salvare il veicolo nel garage del ceo ragazzi dovete avere un posto vuoto non vi deve dare garage pieno, perché se vi dà garage pieno and l'auto andrà a tornare normale, non potrete salvarla questo ve lo ricordo perché magari qualcuno non se lo ricorda vi dico anche usate le targhe personalizzate perché qualcuno mi ha detto che io non l'ho detto invece io lo dico sempre usate le targhe personalizzate detto questo un saluto a tutti ragazzuoli e al prossimo video, ciao belli No mercy.